Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamicX e Marco007 e in questa nuova puntata di Super Paper Mario che non mi ricordo che parte è dobbiamo parte, cominciare sì. il mondo 3, giusto? Alle no, 6... Che cacchio dici? Continuare il mondo 2. Ok, no, perché ho visto due cuori, pensavo, vabbè. All'estremità più lontana di una palude popolata da bestie, Mare e compagnia si imbatterono in una imponente dimora. Questa deve essere la villa di Merluna, Squitty con gioia la precesa. Ah. <ride> Squitty! Se avessero trovato subito il cuore muro, non ricerca, sarebbe presto finita. Ma il destino non era mai stato particolarmente generoso con Mario. Impazienti, i nostri audaci eroi si insinuarono nella villa di Marluna. Il bello è che gli ho pure dato la voce grossa. Marco, ti ho detto di lasciarmi nelle patatine. Eh. Trucchi, trappole, tradimenti. Ti, ti, ti. <ride> Alto che GGG! Oh no. Ah, non Vediamo. ci dice niente. Non ci dice niente consiglio. Allora, qui c'è un blocco soldi. Se lo colpite vi dà soldi. Tanti soldi, forse. Poti. Cosa sono usciti? Ok. Allora, vediamo, qui non c'è nulla. Qui c'è un cartello, leggiamo Se credi, apri la porta. Se non credi, apri la ora. La magica Merluna. Ah. Cosa questo cartello significa? Io non l'ho capito. Ma Merluna non è quella che perdi. Uh, boh. Boh. No, nel senso, non è la Scaliamo questa corda. Questa lunga corda. Da poco apparirà uno dei nemici più fastidiosi. Ah. Uh, quindi? Ah, forse ho capito. No, devi buttare, stupido! Oh! Sul tetto devi andare! Dimmi che respawn. No! Non respawn. No. Senti, senti da lì! Non ce la faccio ce, Io te lo... ce la fai Perfetto cosa sì, c'è? Una, fa... una carta No Para... Paralogio Uno strano orologio che paralizza i nemici Vai in 3D No no no no Vai in 3D. Vai... no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Maledizio! Un oh. nemico che dobbiamo ancora incontrare che è davvero fastidioso, ma non è quello che abbiamo qui. In dobbiamo incontrare. Eh sì, maledizio, maledizio. Oh, maledizione. Ecco qui, nuovi nemici che sono in 3D. E io paura. Sono immortali. E non sono quelli nemici fastidiosi, non l'abbiamo ancora incontrato quello. Uh, prendo la, la cosa? No, non puoi interagire. Ok, allora vado avanti. Ok, allora ah. vado in 3D. <ride> oh, eccola. Salviamo. Probabilmente lei è Merlune. Ciao, Mimi, come ti va la vita? Perché la chiami Mimi? Non sappiamo ancora che si chiama Mimi. Sappiamo che si chiama Merlune, no? probabilmente. Ciao un grosso benvenuto. No, io solo. Ciao un grosso benvenuto, questa è, questa è la Lady Merluna. Pizza, mi me, Mario. Un attimo, ben, vediamo. È Mimi. Sono l'ancella cioè, di Merluna. Un attimo, un attimo, mi deve venire la voce. Sono l'ancella di Lady Merluna, mi chiamo Mimi. Mimi. Ma puoi chiamarmi Mimina, se vuoi. Se sei qui per parlare con, con Lady Merluna, vero? No! <ride> che meraviglia! Lady Merluna è al primo piano, nella stanza più lontana. Dirigiti là, non appena puoi, però ascolta. Non usare in No, questo lo faccio io. Non usare in una qualsiasi stanza. o te ne E buon divertimento! Devo farlo io. <ride> <ride> <ride> ora dovevo entrare hai granito la sorpresa ha detto primo piano oh mio dio uh, posso entrare ha detto primo piano bene ma si può entrare lì eh? no l'ultima stanza l'ultima stanza non mi sono consiglia dimmi che fare questa è una porta, forse ci devi entrare, ma anche no. Per ah, wow, non lo sapevo, guarda, c'è pure il segnaletto. Ok, no, no. comunque se, se uno di questi cagnacci, cani enormi, vi prende... Vi porta fuori. Vi butta fuori dalla villa con un rispetto assoluto. Ma um, non andate dentro di loro. Oh! Ascensore! Oh no! No, no Mimi, c'è una trappola. Oh, la no. mina. Ok, che fare? Oppure una di queste spine si chiama mie Comunque no, vai. Oui. Vai in 2D per ora. Fai qualcosa! Torna normale. Ok, ora vai in oh 2D. No! Vite di dire Esci e salta sulle spine State sulle spine, presto! Presto! Arriva così! Il... No, no, no, no, no! E tempo così arriva! Ah, gli è Oh! Hello there! Ciao there! Oh! Vengo in D! Oh! No. meglio così vai in 2D usa... tizio? usa bombo oh. <ride> svolta di qua ok bisogna stare attenti a me ricorda che la grande quercia nel portale millenario cosa? non cioè sai dove stanno i fucili? no nel portale millenario hai mai, hai mai visto qualcuno? cioè e mi hai visto, so, no, cioè qualche video qualche... No. No, ah. quel blocco lo voglio. Non Come conosci se... proprio il portale millenario? Sì, lo conosco, lo... ma... Non ti ricordi a guardare. Io voglio quel blocco, blocco voglio quel blocco, lo voglio prendere. Vediamo qui cosa c'è. Hai tenuto chiave di casa. Scusa, sì. basta che vai in 3D. Sì. Ma in 3D? Pff. Scendi E oh. Il resto è in 3D. Naturalmente Ericadissimo Oh wow. no oh, yeah. Wow Perfetto ora sono soddisfatto bene come si torna indietro? Mentre ti è vai sotto No E non ripremere il pulsante Posso farlo? Se lo fai si chiude la porta non puoi più. Ok dove devo andare ora? non me lo ricordo Un bot Qui? No, da qua sono entrati Vai all'altra stanze anche se ti ha detto di non entrare Ovviamente bisogna Ok, andiamo prima qui Oh, soldi! Mario adora i soldi! <ride> andiamo! Di sicuro non sarà una trappola tesa da Nimi Oh, oh guarda! No. Una doppia scia di soldi Ride to Tetre No, non è la doppia scia Sono a, a zigzag no. Ah, ah, no! Swooper! Switch, allora! Mm. Quindi. Ah! Mio Dio! Devi poggiare Bombo! Vai! Hi, hi. Sei stupido! No, vuoi i Swooper, non sono stupido! Sono solo Bombo! Ecco qui! No, no, no, no il postino pit mezza go right up. bene ora che il buco si è mostrato a noi ah wow oh come on. ah davvero Mario stava fluttuando! la la la la la la la la la la la la la perché ho messo quel pulsante? bussante? perchè... Eh, cioè Mimi Mi e Bowser Mimi e Bowser e ora? andiamo indietro vero attento alla trappola la la la la la la la vediamo andiamo nella prima porta ora del primo piano Perché? ah la prima porta del primo piano no, io oh, no. Io sì, ho paura, parla. io ho paura di quel corso veramente Anch'io. Oh, Mario adora i funghi. Lezza, io. Ne avevo comunque bisogno. <ride> grazie a me per il funghetto, grazie. Ok, ora puoi tenere le patatine. Ah, wow, grazie. Mangia questo, signore. Oh, sei inutile, come l'inutile. Ecco l'hai ucciso. ora... Vai ad aprire allora. Allora. Ora andiamo nella prima parte. trappola ah. perfetto un'altra trappola dove stai ma si è sentito? cosa? quella è tutta la spero di no Aia <ride> non fare tombe acrobazia in che stanza sei? prima del, prim del, sì, piano, prima del piano, piano piano torna qui finché posso colpirti anche tu anche tu ah mi sa che per, prima di andare nelle porte dovevamo parlare con mimì che ci diceva oh mi sa che in quest'altra stanza oh mi sa che in un'altra stanza ah oh, vabbè poco male poco bene Mario se nulla fatta... non si trova da nessuna parte perché Mario si è fatto una bella scorpacciata di funghi oh cosa eh. sta l'altra stanza? Nessuno lo sa, nessuno lo sa fare. Uh, ora dov'era la trappola? Usa Manolo, scusa. Usa Manolo. Giusto uh, Questa sì che è un'idea. Pixel. Mano. Mio. <ride> Perfetto, grazie Manolo del tuo aiuto. Inf In fondamentale scusa ma parla con, con Mimì perché non si trova da nessuna parte scappa scappa scappa allora Mimì dove sei? ecco non riesce a trovare il telefono? questo è un vero rompicapo sono sicura che è qui da qualche parte cerca ovunque ma mi ha detto di non entrare nelle altre stanze nell'altra stanza, solo una ora mi hai stufato <ride> una cosa mi sa che devi bombardare quel tizio no non serve a nulla è invincibile ok allora cerca una pochina... ma non so neanche io cosa fare così cerca la chiave ma uh, oh, l'hai già trovata sveglia. la sveglia e eh, non si Era, ma era nell'altra stanza lo sapevi benissimo Grrr. ah davvero oh no ick sono un topo Oh! La giro sto mangiando. Mm. Ok. Pensavo, Pensavo che una la aspettato Che avessimo una.. Pensavo che un aspetto interessante, credi che voglia dire qualcosa? Ciao, sono Mario. <ride> Questa di è strana, sono sicura. Che vi mm. si celano morti segrete. A Mario, la morte segreta. Ma oh, che cosa? Dove li senti? E tu? Hai... Perfetto, l'Ezza procedere. Ah, guarda, hai già finito il livello. Che peccato... per luna, scusa. La luna non si trova. Fine, il livello. E Merluna sta nel prossimo livello, dice Mario. Vuoi salvare? Salviamo. Ecco, ti finisce il nostro vaglio. Oppure leggiamo. Ci no, ci vediamo nella prossima parte. Ciao. Mario sul compagno.